Sì, Presidente, faccio un'illustrazione per tutti. Eh, diciamo, ecco, gli emendamenti sono, eh, riguardano delle modifiche, insomma, eh, delle correzioni e eh, ecco, dei miglioramenti, dal punto anche di vista eh, lessicale. Il primo, insomma, abbiamo tolto i riferimenti alla Commissione dei Referendum, visto che comunque nel regolamento se ne parla e negli altri si è voluto dare una precisazione legato al momento in cui il eh, segretariato eh, generale de debba ricevere insomma, la data di avvio ed è stato eh, posizionato insomma, in modo diverso anche questa formulazione in favore del comitato promotore, eh, si è eh, cercato anche di mh, revisionare e riformare insomma, eh, mh, le l'attività di, di verifica ecco, delle, delle sottoscrizioni eh, digitali e eh, anche qui insomma, alcuni coordinamenti tecnici dal, punto di vista, dal mio, mio punto di vista meramente ecco, lessicali e, e, che sono insomma, anche emessi con, con i vari spunti delle discussioni o corse che ci sono state dal deposito in poi. Grazie.